Allora, uh, guarda, in realtà la distruzione della scuola pubblica, o meglio, l'arresto la, di un ciclo espansivo okay, che dura fino alla metà degli anni Ottanta. Diciamo, con i nuovi curricoli di quella che allora si chiamava scuola elementare, oggi si porta a scuola primaria. Nuovi curricoli che, lo ricordo, prima che... Uh,